Buonasera a tutti, e questa sera vedremo insieme come testare le nuove rilasci di Joomla e potrei contribuire a testare soprattutto la parte di pull request che sono le proposte da parte della community di nuove funzionalità o eh, correzioni di issue, di issue, quindi di problemi segnalati da altri utenti. Eh, qua possiamo vedere che su GitHub okay, c'è il repository di Joomla quindi Joomla, Joomla, CMS, qua è dove gli sviluppatori eh, rilasciano il codice di Joomla stesso. Eh, in, in GitHub ci sono diversi branch, in questo caso vediamo lo staging che è il branch principale della versione corrente di Joomla, ma è presente anche un branch per, per esempio per la 4.0 che è la versione che rilasceremo prossimamente, c'è già anche un branch per la 4.1 che sarà la versione appena dopo, e anche la 3.10 ovviamente. Se a vedere sotto releases, ok, ci sono i rilasci di Joomla. Per esempio in questo momento è rilasciata come stabile la Joomla 3.9.24, è presente l'alpha 5 dei Joomla 3.10 e la beta 7 dei Joomla 4.0. Eh, se uno vuole provare queste versioni, chiaramente può scaricarle da qua comodamente, in versione zip target z, insomma la versione che preferisce, e può installarla sul proprio server. Però per testare Joomla, quello che consiglio di fare è di non usare l'ultimo rilascio, ma eh, scaricare la versione che viene ogni notte pubblicata dal, da, da Joomla stesso. Se cerchiamo su Google Joomla Nightly, ok, troveremo un po' di risultati di cui solitamente il primo che dovrebbe apparirvi è le nightly build di Joomla stesso. Ok. Sul sito uh, viene ogni notte rilasciata una versione di tutte le versioni di Joomla che in questo momento sono in sviluppo. Quindi c'è l'ultima versione della 3.9.25 è ancora rilasciata, che quindi è il branch attualmente attivo. Quella della 3.10 e quella della 4.0. In questo caso scaricheremo la 4.0 che come potete vedere è in beta 8 che è versione appena successiva a quella che abbiamo visto poco fa, come rilasciata, che era la beta 7. Scarichiamo quindi il, il pacchetto full, ok, basta cliccare e partirà il download. Adesso ce lo salviamo sul nostro bel computer. In pochi secondi, ok, il download viene porto a termine, e possiamo sul nostro server caricare lo zip che abbiamo appena scaricato. Per esempio andrò sul mio bel pannello di hosting, okay, dove ho creato un sottodominio che si chiamerà j4.jugme.it, dove installeremo questa versione per fare le prove. Faccio l'upload, ok. Negli scaricati, l'ultimo scaricato appunto è la 40 beta 8 dev. sono circa 25 megabyte di, di, di file ed è tendenzialmente in linea con tutte le precedenti versioni di Joomla stesso. Una volta caricato lo zip ci basta nel mio caso premere sul nome del file per decomprimere sul mio server i file contenuti del, del pacchetto che voi utilizzate, in questo caso appunto stiamo vedendo Ergonet che ci ha gentilmente offerto questo spazio per fare le prove o altri servizi di hosting, eh, tendenzialmente tutti hanno un servizio simile per poter caricare da interfaccia eh, web eh, i file zip. In alternativa è potete caricare, eh, spacchettare il, il file zip in modo locale e usando filezilla caricare i file sul server. Ora andiamo sul nostro bel sito web, ricarichiamo la pagina okay, e parte l'installazione di Joomla. Uh, siccome è un sito di prova, chiaramente, perché consigliamo a tutti di non usare Joomla 4 ancora per siti in produzione finché è in versione uh, non stabile, ok? quindi quando è in alfa, in beta, ma anche in Relay candidate, candidate consigliamo di non utilizzarla per siti in produzione. E Quindi io ricopio solitamente il nome della versione che sto utilizzando per i test. La lingua di installazione al momento è solo in inglese, ok, più avanti eh, verranno rilasciate le versioni localizzate di installazione e dei Joomla anche stesso nella lingua eh, italiana o, o quella che ci serve, ma passiamo un po' a vedere come funziona l'installazione. Quindi andiamo avanti, ok, ci viene chiesto il nostro eh, vero nome, ok, il nostro Username, ok, una password di nostra scelta, e almeno 12 caratteri, Joomla ha alzato le, le caratteristiche di sicurezza. Ok, viene detto che viene accettata, e una mail che io metterò la mia, ok, facilmente. Andiamo avanti, ok. Eh, non salvo, me lo, me lo ricordo. Ah, sì, dai, lo aggiorniamo, va bene. E viene salvato il database. Le connessioni possono essere MSQ Lite, MSQL in PDO, Postgres rispetto alle nostre caratteristiche del nostro server. In questo caso usiamo MSQ Lite tranquillamente. Localhost, l'username e la password database, adesso me li copio da qua che me l'ho salvato. Prima le informazioni. Quindi questo qua è il database name. Ok. Questo è l'username. E questa è la password. Ma come sempre lui genera automaticamente una stringa di 5 caratteri come prefissore delle tabelle per sicurezza e noi va bene quella che ha messo di default. Voi dopo si può cambiare. E passiamo ad installare Joomla vero e proprio. L'animazione con il logo di Joomla che, che, che gira con i colori. Ok, perfetto. A questo punto si può installare delle lingue aggiuntive di Joomla, ok? Possiamo vedere quali sono presenti. Ce ne sono diverse, ma potete vedere quali tutte sono ancora per la 3, non ce n'è nessuna per la 4. Questo perché ancora si aspetta di caricare sul repository delle lingue le versioni aggiunte delle lingue. Sappiamo che però sono disponibili eh, su siti multilingua per testing il persiano, uh, Persian, ok, che è, tutto, tutto, non è questo, ma è il Persian, ok, perché è una lingua che rispetto all'italiano che va da sinistra a destra, è una delle poche che va da destra a sinistra, ok, e il tedesco, per esempio. De, de, ok, e anche per esempio mi pare il francese, la memoria, esatto. Queste qua potremo installarle. Quindi basta andare su Next, dammi un attimo che la installa, eccole qua, e ci fa scegliere quella di default. Se proviamo a installare per esempio l'italiano, italiano, ok, che al momento non sappiamo non esserci, ci dirà in alto, ok, che non è capace di installarlo ancora. Quindi ci terremo l'inglese nel nostro caso. Quindi skip questa fase. L'ingo allora di default tediamo l'inglese perché almeno io la parlo meglio rispetto al francese e al tedesco al persiano. Ok. E infine posso uh, rimuovere la cartella di installazione, perché ho finito di, di, di configurare uh, la parte di installazione di Joomla. Ora possiamo vedere sia il sito del lato front-end, sia il sito del lato back-end, quindi il lato amministratore. L'OM si presenta molto pulita, c'è in alto la barra del, col titolo del sito, la parte principale e il resto del menu di login un po' come era le versioni precedenti, cambia un po' la grafica, ma meno male è sempre il nostro amico Joomla. Il backend anche lui ha ovviamente l'accesso, posso, la posso selezionare la lingua con cui accedere, però di per sé non è cambiato un, un granché. Ok, login. Questo è il... Backend che è cambiato molto rispetto alla versione 3. Ok. Il menu non è più in alto, il principale, ma si è spostato a sinistra. Ok, con un menu tendenzialmente a un po' più comodo da utilizzare. Ok, possiamo andare a rimpicciolirlo se ci servisse lavorare sulla parte centrale con più spazio, ok. E in più sono state sono state create queste dashboard. Okay, che fanno un po' un riepilogo delle funzionalità dei content, dei menu, dei componenti ok, e degli utenti, così ogni, o anche ogni componente volendo dovrebbe avere la propria dashboard. Qua ci chiede di mandargli le statistiche, noi le mandiamo così chi lavora su Joomla può farsi un'idea di quale sono il nostro server, che, che caratteristiche ha e come possono aiutarci a... A farlo funzionare meglio e quindi io solitamente lo condivido senza problemi, tanto sono tutte informazioni anonime. Bene, Joomla è, funzion è funzionante in questo momento, chiaramente non è perfetto perché siamo ancora come abbiamo detto in una versione beta, però per uh, provarlo rispetto a, qualche, a, a, qualche anno, a un anno fa, a due anni fa, è cambiato molto, ora veramente è, è molto potente e funziona molto bene. Ci sono molti componenti aggiuntivi, per esempio ci sono state aggiunte le API, eh, funzionalità di usabilità, sono cambiate un po' di cose. Sono state aggiunte più che altro. Quindi per prenderci in mano sicuramente può essere una buona idea iniziare a giocare con, con la beta. Però noi vogliamo fare qualcosa in più, vogliamo fare qualche test. Allora, eh, possiamo andare a installarci il patch tester. Okay. Che cos'è il patch tester? Il patch tester è un componente di Joomla okay, che serve per testare, come ho detto prima, le eh, richieste di aggiornamento del core di Joomla con funzionalità aggiuntive o correzioni di problemi. Come, come funziona il ciclo di vita di Joomla con la parte di segnazione di una issue relativa a PR? Torniamo qua nel repository di Joomla che abbiamo visto prima, andiamo a vedere i tab in alto, okay, su Github. Sotto code c'è il codice vero e proprio di Joomla, uno può andare a navigare e vedere cosa sta venendo rilasciato dagli sviluppatori, ogni quanto viene aggiornato, okay. chi ci ha lavorato recentemente, chi ha fatto l'ultima modifica e quante ore fa, sette giorni fa. Okay. Se andiamo a vedere per esempio nel branch della 4.0, un'ora fa, okay. da Richard. Sotto uh, il, a destra ho visto le, i release, le, i rilasci, ma soprattutto ci sono le issue e le pull request. Le issue saranno per segnalare un problema. Okay? Per esempio, qua un utente ha detto che c'è un problema con i font su uh, Joomla 4 e Bootstrap 5. Con new issue segnaliamo un, segnaliamo un problema che può essere un bug, okay? un fix del template, la richiesta di una funzionalità, un problema di sicurezza, e una ehm, RFC, quindi una richiesta di nuovo sviluppo, ok, che è un po' simile alla feature request come concetto. Anche qua si può riportare una vulnerabilità simile alla security. Una volta che sono state presentate le varie issue, qualcuno potrebbe sviluppare una pull request, ok? Che si tratta di inserire del codice che va a risolvere una issue, non per forza serve la issue per fare la pull request comunque. Per esempio vediamo quali sono per Joomla 4, 4.0. Okay. Qualcuno dice che per esempio c'è un problema sulle immagini nella ricerca e qualcuno ha fatto una pull request per sistemarlo, oppure c'è un problema con il tit i titoli in H1. Uh, negli articoli. ok, Vediamo un po' cosa dice questa qua, che sembra essere abbastanza facile. ok, Qua Andy, SDH, dice ok, uh, pensa che uh, leading delle pagine degli articoli, ok, i menu title, devono essere in H1, okay, perché l'H1 è letto più comodamente dai... Dai, dai crawler dei motori di ricerca, Google, Bing e, e compagnia bella. Okay. Al momento i titoli sono in H2, okay, dopo la sua modifica dovrebbero essere in H1. Okay. È una label, nelle label si vede che è una pull request per, per la 4.0, proviamo un attimo. Come va a provarla? Okay. Bisogna, come abbiamo detto prima, installare le patch tester. Il patch tester lo troviamo anche lui su GitHub. Se cerchiamo Joomla patch tester, vediamo che ha, dopo due articoli, tendenzialmente della JDOC, che spiega un po' come funziona, c'è su GitHub okay, il repository sempre di Joomla, Joomla Extension, il patch tester. Ok. Aggiornato a 6 novembre 2020, però eh, è lui. Nelle releases vediamo che c'è una versione. 4.0, ok, e una versione eh, 3.0, chiaramente conviene usare la versione della 3.0 per Joomla 3 e la versione 4 per Joomla 4, io mi prendo il link allo zip, ok, copia indirizzo e ora andiamo a installarlo dentro Joomla, quindi torniamo nella nostra bella dashboard, ok, in systems, ok, manage extensions, quindi installiamo un'estensione, no, ho sbagliato, scusate, manage extensions le gestiamo, dobbiamo installarla giustamente, il problema della, della diretta, install extension, scusate, eccola qui, possiamo installarla cercando sul nostro, sul nostro computer, trascinarla qua dentro per installarlo, oppure installarla da URL quello che faremo noi in questo momento. CTRL-V, okay, incollo l'URL che ho copiato poco fa, e andiamo a installare il nostro bel patch tester. Eccolo qui, installato, a posto. Sotto componenti ci troveremo Joomla patch tester, che fino a poco fa non c'era. Perfetto, eccolo qui. Installato e funzionante. Funzionante circa. Se facciamo fetch data ci dirà che lui può, ma facciamolo intanto, caricare i dati ma eh, senza un account c'ho il limite di eh, richieste che possiamo fare da un IP ogni giorno. Il consiglio è sempre ok, di utilizzare okay, uh, le opzioni. ok. E andarci a autenticare su github attraverso cosa o attraverso le credenziali username e password però dice che github uh, sta abbandonando questa modalità da novembre 2020 quindi probabilmente già morta e abbandonata ma via token ok se non avete mai generato un token per il vostro account di github potete seguire gli step qua sotto per creare un token e inserirlo qua dentro. Io l'ho già generato un po' di volte quindi dovrei averlo salvato comodamente nei miei appunti, ctrl c, ok? Adesso rinascondiamo i miei appunti e via. Ecco il mio bel token. Salvo, ok, e chiudo oppure se in close è uguale. Ora a questo punto se faccio fetch data fa la stessa cosa e ci sono le... Le, le pull request qua ora proviamo un po' a filtrarle cerchiamo qualcosa che sia eh, non RTC ok. RTC sta per ready to comment, vuol dire che ha già ricevuto eh, i test necessari per far passare questa modifica okay, dentro il branch di Joomla e siccome abbiamo passato la roba in questo modo qua non voglio che sia NPM. npm si tratta di compilare i sorgenti che siano javascript o css eh, per joomla è una roba un po' complessa per chi ha le prime armi e chi non lo conosce quindi solo consiglio di, se, eh, di prendere quelli not npm ok il target branch ovviamente 4.0 ok come abbiamo visto prima eccolo qua sul not article Title BH1. Ok? Quel che diceva lui, ok, rivediamoci l'articolo, che è questo, scusate, è che attualmente gli articoli hanno un title in H2. È vero oppure no? Prima cosa è testare lo stato attuale. Quindi andiamo sul nostro bel sito e... Oh, articoli non abbiamo! Cavoli, che facciamo? Allora, il consiglio è di: chiudere qua che non ci serve, tornare qua e andare in dashboard, ok, e installare i sample data, nel nostro caso quelli in multilingua, abbiamo fatto il sito multilingua perché non usarli. Vogliamo installarli? Sì, sappiamo cosa stiamo facendo. Parte e in pochi step installa i file di lingua. Ora il nostro sito, ok, che fino a un secondo fa era così scarno, se lo ricarichiamo, Sarà pieno di articoli okay, in diverse lingue. Se abbiamo ben capito quello che fa questa pull request, abbiamo la home, ok, che è un H1, ok. E questo esatto, che è in H2, esattamente. Eccolo qui. In più. Se andiamo sulla home, ok, è così, proviamo a vedere un'altra cosa per fare una prova aggiuntiva, menu, menu, facciamo un nuovo, nuove voci di menu per vedere se, va tutto, se è tutto come un po' ci aspetteremmo, agli articoli, singolo articolo, ok, selezioniamo un articolo uh, in inglese, ok. Perfetto, titolo, uh, test, save and close, questo appare qua di lato teoricamente, quindi qua sotto, mi aspetterei. E no, perché giustamente io l'ho messo nel main menu, non in quello inglese. Allora cosa faccio? Prendo e le posso spostare come election patch, per esempio. Lo Uh, spostiamo, ok, tutto uh, in quelli in inglese. Process, da qui sparisce. E sotto menu inglesi, eccoci qua. Test. Questo è nascosto, quindi non dovrebbe vedersi. Se ricarichiamo, eccolo qua. Test, vediamo un po' cosa succede. C'è un articolo. Analizza elemento, questo elemento è in H2. Okay. Bene, abbiamo visto che su questa pagina questo è in H2, mentre nella home abbiamo un H1 home e H2 article. Bene, facciamo una bella cosa. Ora, questa patch qui, ok, oh, guardate che bella cosa, questo qua magari lo segnaliamo poi prossimamente che c'è un bug che sono spariti e queste due cose non si leggono più apply patch, in pochi secondi okay, la patch viene applicata, ricarichiamo la pagina, okay. che è successo? Vediamo un po', mezzo elemento, questo è in H1, questo qua sotto è in H2, quindi non è cambiato nulla, se vado Sotto test, andiamo a fare un test qui, ok, Oop. questo ora è un H1, quindi ha fatto quello che ci aspettavamo, ovvero quando un articolo è da solo, il titolo della pagina, quindi il titolo dell'articolo diventa H1. Quindi funziona, Tutti d'accordo? Sì, sì, d'accordo. Sì, sì, visto l'accordo. Allora, visto che sono stati un po' di sì, passiamo a segnalare la, il test come con successo. Possiamo, ora si vede un po' di più, possiamo vedere su GitHub la, la issue, ok. Questo è comodo, eh, lo premo da qui eh, per leggersi in caso la discussione è sottostante, ok. E poi posso vedere. Eh, la issue su issue tracker, che è lo strumento che utilizzeremo per segnalare il test con successo. Questo è l'issue tracker. Okay. Anche qua si può fare login con il nostro bell'account account GitHub. Facile facile. Perfetto, l'ha fatto. E l'abbiamo testata? Sì. Qua ho il test con successo. Ok. Quindi the title of the article became like one when it is a, a menu item don't it correctly is h2 on Category page or home. Ok, correttamente diventa H1 quando è una voce di menu, mentre rimane un H2 quando è in una categoria o nella home. Submit test result. Ok, test successfully. Ora una persona l'ha testata. Eccolo qui, ok. se ricarichiamo la pagina, in realtà si carica anche il nostro testo che abbiamo scritto, okay. vediamo cosa, cosa succede. Okay. Di qua la stessa cosa, è apparso, è apparso il mio commento. Come vedete, prima qua era tutto verde, ci cioè, avete fatto caso che era tutto verde qui? Ora è apparso un human test result. È impending perché ce n'è uno di successo, zero falliti. Al secondo di successo questa roba tornerà a essere verde e qualcuno potrà segnalare questa uh, issue come RTC, Result to Commit. Quindi potrà essere questa uh, issue inserita dentro il core di Joomla. Okay. A questo punto io posso tranquillamente tornare qua. E fare un revert della mia patch che ho installato facendo revert ok torno indietro uh, dove è finito qua, qua abbiamo visto prima che era un, h2, un h1 giusto io ricarico la pagina vediamo se è così furbo a tenermi il punto assolutamente no ora questo elemento è un, tornato ad essere un h2 quindi sono tornato alla situazione di joomla come quando, quando l'avevo installato vogliamo testare un'altra? vediamo un po' random image add image class ok language changes ok e va bene questa qui la guardiamo un po' su github vediamo cosa dice È di Christine, okay, come persona. Cristiano, scusate, come persona che l'ha eh, sviluppata. Ti dice, ok, cosa viene, cosa viene fatto? Uh, rimuove la larghezza e l'altezza dal, dalle immagini, ok. E aggiunge una classe per attribuire all'immagine uno stile. Ok. Before applying the pull request, sì, questa che è a issue, per cui è stata aperta. Vedete che c'è l'immagine dentro senza nessuno stile. Okay. Dopo invece eh, possiamo applicare uno stile. Qual è la fatta? Ok. I due test passati con successo. Brian ha dato qualche problema di, di test, uh, test successo, test con successo, ok, RTC, poi è tornata e quindi è stata messa come RTC come prima dicevo, ok, grazie per i testing, ok. Uh... Ok, qua ne parlano ancora, va avanti il discorso, va dentro nel RTC di nuovo e viene rimandata di nuovo da testare, come da modificare. Okay. Uh, vediamo un po' com'è. In realtà i test che faremo non saranno utili perché sappiamo già che non sono stati fatti gli aggiornamenti dopo questa modifica. Ok. Uh, prima ho sentito la persona in questione, quindi Christian, e mi ha detto provatela comunque perché è facile da, da vedere. Quindi la vediamo un attimo com'è per capire come sono un po' i test che si possono fare. Lei, probabilmente, nei prossimi giorni farà in realtà uh, le modifiche uh, che sono necessarie, quindi potremo testare veramente com'è. Perché con Joomla 4, sono con Joomla 5. Scusate, eh, ciao con Joomla 4, ha integrato Booster 5 che cambiano un po' le carte in tavola, ma non di molto. Ok, quindi andiamo prima cosa a capire come possiamo testarla. Lei parla di random image. Se non ricordo male, giusto? Random image, modulo perfetto. Allora, la prima cosa che facciamo è per non perdercela. Dove è che è? questo qua, che è l'ID della uh, pull request, lo cerchiamo. Così siamo sicuri che rimane in memoria come solo lui. Questo è comodo perché magari qualcuno ti dice eh, mi fai una prova sulla issue 32.075 tu te la cerchi e la trovi solo lei nei, uh, mo, nei content ok, abbiamo i moduli set modules aggiungiamo un modulo random ecco random image <ride> select ok dove lo posizioniamo allora, intanto diamo un nome random image posizione possiamo vedere che ci sono tante posizioni cerchiamo una bella top top a che è comoda in alto uh, image folder ok qua dovrebbe pigliarsi la root non ricordo male piglia le jpeg e ha una lunga larga 600. Prima a salvarlo anche succede. Ok, ok, il nostro bel sito è finito qua, me lo porto vicino in home, ma ovunque. No images. Ah, che bella cosa. Uh, close. Uh, content media, aprono una nuova scheda. Ah, perché sono PNG, giustamente. Sample data. Allora andiamo dentro qua. Cassiopea. Ok. Sample data, Cassiopeia. Quindi random image. Ammetto che non so se sono sicuro se fare così nel, nel modo giusto. Vediamo se così funziona. No. Save. Eccole qui, perfetto. Allora, il percorso va dato come uh, root, ok? Slash, eh, tutto il percorso, ovvero delle immagini fisico sul, sul disco. Quindi come era visto qua tra l'altro, images, sample data, uh, sample data Yes. Lei ha caricato un'immagine che mi raggiunge sia questa qua, il NASA 5400. Se ricarico ne appare un'altra, sono veramente piccoline, perché analizza elemento, With ok, gli viene attribuita il valore dal, dal modulo ok e dice perfetto se applicate la patch, la patch dovrebbe cambiare questa visualizzazione qua facciamo un bel close andiamo nel patch tester quindi component patch tester l'applichiamo content eh, torniamo sempre sui nostri moduli Random image ha tutta un'altra faccia. Non c'è più l'altezza, ma c'è la classe. Va bene, andiamo a vedere cosa succede qua dentro. Adesso magari è meglio beccare una di quelle che c'erano prima. Eccola qui, che fortuna che abbiamo avuto. È grossa tutto. Analizza elemento. Ok, non ha più nessun attributo di quelli di prima, ha una classe image fluid. Ok? Bene, vediamo un po' le classi delle immagini di Bootstrap, quindi Bootstrap, ok. Eccolo qui. La versione 5 è questa. La docs cerchiamo image Image Fluid che è quello che c'è già adesso, ma noi vogliamo farla per esempio tube nail. ok, tube nail, se ci avete fatto caso, non so se si può vedere bene, eccola qua, è come le vecchie Polaroid col bordino bianco intorno. Ok. È un effetto molto usato e può essere molto comodo per fare una prova. E, e noi ce l'applichiamo senza perne leggere e scrivere. Save, così, fatto. Ricarichiamo la pagina, guarda qua, è apparso un bordino, ok? Funziona! Vogliamo sbiterci ancora un po' di più per fare le prove? Dovrebbe esserci qualcosa tipo um, border, radius, se non ricordo male sulle immagini, perfetto, rounded circle, la devo fare tonda in tutto ciò, tipo a bollino. Save. Ricarichiamo. Cosa vuol dire di più della vita? Come guardare nel telescopio. Perfetto, funziona. Ok. Possiamo dirgli che l'abbiamo testata. Anche qua, vediamo giusto per vederle. Close. Uh, andiamo sotto component patch tester, ok, uh, sempre sull'issue tracker, test this, ok, possiamo dirgli che abbiamo fatto il test di successo, ok, oppure che non l'abbiamo testata, in effetti lei non l'ha ancora aggiornata. Ricordate che c'era scritto che doveva essere aggiornata. Ok, quindi diciamo, we have tested it before the new... Uh, cosa c'era scritto? Scusate, non me lo so ricordo. In fondo... Uh, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ah, devo vedere un'altra parte. Sempre da qui possiamo andare su GitHub. Ok comodo, questo qua che è in alto per andare a tendere è molto comodo, ok, the new updates, ok, i updates erano chiamati, e funziona perfettamente, performa anche una E, ok, ho testato la, la cosa prima dei nuovi aggiornamenti e funzionava correttamente. Uh, with Nightly del 17 di febbraio. Ok, questa ora entra dentro se ricarichiamo la pagina. I test di successo sono rimasti tre. Ok, il nostro in realtà appare come un commento. Ok, non è un test di su con successo. Questo è comodo perché magari qualcuno deve chiedere qualcosa allo sviluppatore. Potete fare la cosa sia da GitHub direttamente, ma anche da qua. Basta dire che state facendo un test senza test, ok, e scrivere il vostro commento. Oppure andare in fondo alla pagina. E scrivo qua dentro un commento sempre al, alla, alla pull request. Testare giù non è complesso, è, come avete visto, è molto facile. Ok, diventa più complesso quando. qua torniamo indietro al revert, e, ok. Quelle che hanno l'NPM Resource Changed sono più complesse da testare. Questa parte qua magari la vediamo insieme eh, questo sabato su come provarne una di queste qui. Perché richiedono di o compilare il codice da zero o per esempio, ah, guardiamoci un attimo al volo come funziona, su GitHub, ok. Installarsi direttamente il pacchetto che viene generato, ok. Da, da, da GitHub, sotto download, ok. Details ci manda alla pre-build, download package direttamente già per la pull request in questione. Quindi si può scaricare in questo caso il pacchetto di installazione con già la patch inclusa, che può essere molto comodo per, per provarla. Se ci sono domande, sono a disposizione. Se no vi aspetto tutti sabato per giocare con noi a, con Joomla 4 e impratichersi un po' e, e contribuire al suo rilascio che speriamo avvenga nel, eh, il prima possibile.